Salve a tutti, io sono Kyokobit e benvenuti finalmente in questo mio nuovissimo video! Ci sono stati dei cambiamenti nella stanza, lo so, ho tolto un letto, ho aggiunto una libreria... E sì, vabbè, questo qua è il dilemma di ogni, di ogni appassionato di anime e manga, deve sempre fare spazio per i fumetti, manga i gadget tutto e quindi ho dovuto per forza vendere qualche serie e allo stesso tempo ho dovuto fare spazio però ci voleva questo cambiamento ci voleva questo cambiamento ho cambiato anche la sedia finalmente non, ci se non si sentirà più il cigolio del dell'altra sedia vecchia che faceva ogni volta che parlavo che mi muovevo quindi adesso sono anche più comoda. Ma oggi siamo qui perché questo mese ho fatto degli acquisti assurdi dal Giappone. In questo video vi farò vedere una parte eh, degli acquisti, perché l'altra parte non è ancora arrivata e quindi vi farò vedere solamente questa parte qui che più che altro interessa molte persone. Sto parlando delle due famose riviste uscite questo mese. Della Hana Toyume E che riguardano specialmente Il manga di Akatsuki no Yona Yona la principessa scarlatta in Italia In molti di voi grazie a Instagram Lo sapranno già Ma io comunque direi di spiegarvi Tutto dall'inizio La prima rivista è uscita il 3 settembre Del 2021 Riferita al 20 settembre del 2021 E l'avevo preordinata Su CD Japan Ma la cosa particolare è che eh, Ho dovuto pagare in dogana 5 euro, 5 euro dovuto pagare in dogana? La seconda rivista invece è uscita il 18 settembre del 2021, riferita al 5 di ottobre del 2021. Questa volta il preordine su CD Japan è andato sold out, e quando sono arrivata io sono arrivata proprio nel momento in cui eh, non potevo più preordinarla. Allora io, impanicata, poi capirete il motivo, sono dovuta andare su amazon.co.jp a prenotarla lì. Stranamente questa volta non ho pagato in dogana e ho pagato di meno rispetto alla rivista precedente Però però mi è arrivata un pochino in ritardo Quindi ho dovuto aspettare un pochino prima che arrivasse Ma adesso arriviamo al momento in cui io vi spiego eh, per quale motivo mi sono impanicata per la seconda rivista E per quale motivo sto facendo questo video E perché queste due riviste sono così particolari Ragazzi, io sto cercando di fare un video mentre che sta tuonando, c'è una tempesta in corso, spero che non mi si spengano le luci, non mi si spenga niente, perché sennò è un casino. Potreste forse sentire dei, dei tuoni in questo video, però vabbè, noi andiamo avanti, ok? Andiamo avanti, io devo registrare, ok? Nella prima rivista abbiamo in copertina Iona di Akatsuki no Yona. E una mano che tende il verso di lei. E come gadget esclusivo della rivista abbiamo un mini stand in acrilico di Yona, stile manga, in cibi, la quale sembra tendere la mano a qualcuno. Nella seconda rivista abbiamo sorprendentemente in copertina HACK. E come gadget esclusivo della rivista un mini stand in acrilico di HACK, stile manga, in cibi, il quale sembra tendere la mano a qualcuno lo avrete già capito ma già nella prima rivista lo avevano già annunciato questi due volumi vanno a completarsi a vicenda formando una bellissima immagine di H e Iona e unendo i due mini stand in acrilico si vede i due che stanno per tenersi per mano ma quanto è carina sta cosa, troppo carina sta cosa cioè guardateli sono carinissimi Guardateli, sono belli! Quindi per me era praticamente impossibile non poter comprare queste due riviste o, o perlomeno comprarne una sola se poi non c'era l'altra a completare l'altra. Cioè, insomma, potete ben capire la mia grande impazienza di avere queste due riviste. Però ci sono delle piccole curiosità e di cui io mi rammarico enormemente di non far parte della comunità giapponese, ovvero di non essere in Giappone. Nella prima rivista era possibile vincere, per le prime 100 persone che compravano eh, questa rivista, un case tema Akatsuki no Yona molto carino e che di sicuro vi starò facendo vedere nell'immagine illustrativa o comunque nel video. <ride> Nella seconda invece per 147 persone candidate scelte tramite sorteggio era possibile vincere un fantastico poster dell'immagine che creano le due copertine di queste due riviste bene dopo aver parlato di questa cosa che mamma mia che amarezza senza fare troppi spoiler, in Akatsuki no Yona, secondo me, ci stiamo avvicinando alla scena iniziale del manga. Il che mi fa pensare davvero che ci stiamo avvicinando alla fine di Akatsuki no Yona. Poi sono rimasta sconcertata dai disegni del nuovo capitolo di Skip Beat. Perché sì, in Italia siamo ancora ai disegni, insomma, i primi disegni che faceva l'autrice dell'opera e quindi con disegni molto molto in stile anni 90, volti maschili, ovali, ma fidatevi che con il passare dei volumi le scene d'azione in generale, i disegni dei personaggi in generale, diventano più presenti e più dettagliati ma, ehi, hey, io sto comprando le copie comunque italiane anche se so quello che succede molto molto dopo in Italia non siamo ancora arrivati al punto in cui eh, piace a me, eh, però quando arriveremo a quel punto forse riuscirò a fare un video, non ho ancora fatto un video riguardante Akatsuki no Yona, eh, non so ancora se farò un video eh, riguardante il trentesimo volume che... Sta per arrivare in Italia, aiuto, mamma mia, siamo già al trentesimo volume in Italia quasi Poi ultimamente ho visto che c'è un certo manga eh, che si intitola Colette qualcosa, non mi ricordo E ho letto che molto probabilmente, nella rivista, ho letto che molto probabilmente nel prossimo volume della Hana Toyume eh, Ci sarà eh, la conclusione di quel manga Io essendo che l'avevo sospeso anni fa, credo che lo riprenderò per poi arrivare fino alla fine. Speriamo che questo manga venga editato in Italia perché è una storia molto carina. E niente, ci tenevo a fare queste due osservazioni di Akatsuki no Yona e Skip Beat perché comunque sono i miei due manga preferiti, sto seguendo altri manga della rivista però in particolare Akatsuki no Yona e Skip Beat sono i miei due manga preferiti in assoluto perché adoro le protagoniste e quindi niente, ci tenevo bene, ho comprato altre cose su internet dal Giappone però non sono ancora arrivate quindi tenetevi pronti per un prossimo video seguitemi su Instagram per tenervi aggiornati e niente, per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto questo video quindi lasciate un bel mi piace per supportarmi un bel commento se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e attivate la campanellina e noi ci vediamo in un prossimo video ciao! <ride>